ciao a tutti oggi prepareremo il frappè oreo il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa gli ingredienti sono biscotti oreo gelata alla vaniglia che abbiamo preparato con il bimbi latte panna e cioccolato fuso per decorare diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti oreo e li facciamo tritare per sette secondi a velocità sette biscotti sono tritati adesso aggiungiamo il latte E il gelato alla vaniglia che abbiamo precedentemente preparato con il bimbi. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 8. Frappe Reo è pronto, serviamolo subito. Frappeo Reo, grazie e alla prossima ricetta.